a tutti, eh, benvenuti agli altri Stati Generali eh, che sono partiti addirittura in anticipo rispetto ai eh, veri, chiamiamoli questi Stati Generali eh, del governo. E partiamo subito con eh, un, eh, un evento con ospiti molto importanti e su un tema eh, di stretta attualità, cioè il eh, rapporto dell'Italia con l'Europa. E soprattutto le conseguenze economiche di alcune ehm, decisioni, di alcuni ehm, eventi che sono eh, succeduti in questi mesi eh, di pandemia. Eh, innanzitutto vi presento eh, gli ospiti. Eh, abbiamo ehm, in alto a sinistra sui vostri schermi il professor Sergio Saratto dell'Università di Siena, poi eh, abbiamo eh, il professor Amato eh, dell'Università Bocconi. E infine la dottoressa Rossola Costantini, eh, che lavora eh, presso le Nazioni Unite. E, mh, quello di cui parleremo oggi è eh, il problema eh, europeo, eh, nelle sue varie scaccettature. Quindi partiremo dalla famosa sentenza tedesca di Karlsruhe, eh, della Corte Costituzionale tedesca, eh, e andremo fino al, al ruolo che può giocare oggi l'Italia. Eh, perché non si può eh, parlare del, ehm, del futuro del nostro Paese senza considerare il contesto eh, sociale, culturale, economico più ampio di livello continentale nel quale eh, il nostro Paese si, si trova. Eh, la prima domanda che vorrei porre ai nostri ospiti è proprio eh, quali sono eh, i problemi, Eh, quali sono i problemi e le prospettive che pone eh, che, davanti a noi lo scontro fra ehm, la Corte Costituzionale Tedesca e la Banca Centrale Europea. Eh, inizierei a, fare, a chiedere eh, un qualche opinione in merito al professore Amato, ehm, di cui in seguito avremo modo anche di approfondire eh, la proposta eh, di Agenzia Europea del Debito, però vorrei però partire da un'analisi eh, di, eh, di questo scontro fra istituzioni europee che tocca eh, anche l'Italia. Scusate, no, no perché poi per, per politesse si chiude il microfono e poi ci si dimentica di riaprirlo e, e più che pulì si, si diventa un po' scemi, nel senso che... Ecco, no, dicevo, di questo tema mi è capitato di scrivere una, su questo tema ho scritto un articolo che sta su economia e politica e che fa un po' il punto della situazione, ma ve lo riassumo ovviamente. Lì provavo a dire che dal mio punto di vista la sentenza, la sentenza di Karlsruhe è una sentenza che fissa la necessità di prendere atto che cioè siamo a un punto di non ritorno. Um, nel senso che qui c'è un bisogno assoluto di fare chiarezza sulla um, struttura che diamo e che vogliamo dare alle istituzioni europee nel loro rapporto con, uh, con, uh, con gli Stati sovrani. Perché è c'è un aspetto che è, è, è costante nella storia europea, cioè che è proprio nella risoluzione di tensioni di questo tipo che si sono fatti dei passi, non dico avanti, ma si sono fatti dei passi, perché cioè molto spesso una situazione come quella aperta dalla, dalla sentenza di 2 ha portato con sé a delle decisioni che fino a un momento prima non si potevano prendere c'è stata, devo dire, una posizione molto secca, molto forte e della BCE e soprattutto della Corte Europea di Giustizia, che ha detto no, in realtà qui la questione dell'ultra non si pone assolutamente, c'è una gerarchia delle fonti e questa gerarchia va rispettata. Um, mi sembra che, questo però è, è un tema diciamo, di costruzione istituzionale dell'Europa che per, per, per un momento vorrei lasciare da parte e vorrei entrare forse un po' più nel dettaglio della sentenza, e diceva sostanzialmente eh, qui c'è un vulnus e c'è una agire ultra vires al di là delle competenze della banca centrale che quindi non rispetta il suo mandato perché nel momento in cui ha ehm, attivato il PSPP quindi il, il, il, il, il, il quantitative easing ha, eh, è, è intervenuto l'ADO non avrebbe potuto intervenire non ha ha detto che sarebbe stato un intervento a tempo ma non ha determinato i tempi dell'uscita e, e quindi ha introdotto delle, eh, come dire, de, de, de, de, de, delle distorsioni scusate eh, nei mercati e nei rapporti fra stati e in ultima istanza ha fatto sì che la sua politica monetaria avesse degli effetti fiscali, perché ridurre gli spread nella maniera sistematica in cui il quantitative easing l'ha fatto, ha significato ehm, agire di fatto sulle politiche fiscali, cioè riducendo, per esempio, l'onere eh, di alcuni taxpayer, probabilmente a spese, e questa era la tesi, a spese di altri. Ehm, in realtà di fatto eh, le, le due obiezioni sono queste, che una netta separazione fra politica monetaria e politica fiscale francamente non, non si riesce a immaginare come si possa dare. E se mutualizzazione c'è stata, se un vantaggio c'è stato con la politica eh, del quantitative easing della Banca Centrale Europea, questa politica ha piuttosto favorito gli Stati del Nord che gli Stati del Sud. E qui mi riferisco a un altro mio breve contributo sempre sull'economia politica, ma è una, un, un filone di, diciamo, di ricerca che, che, che, che ha a che fare anche con le mie ipotesi sulla fattibilità e auspicabilità di un'agenzia europea del debito. Eh, e, che, e che dice la, la seguente cosa, da quando la BCE, allora, scusate, premessa, eh, fino alla crisi dei debiti sovrani, di fatto l'equilibrio europeo si basava su un subappalto totale della gestione del, dei debiti pubblici ai mercati finanziari. Cioè si diceva che la banca centrale non interviene, le banche nazionali, tantomeno, c'è una cessione da questo punto di vista di sovranità. Per cui ehm, gli stati vanno in ordine sparso, ognuno per sé, a finanziarsi sui mercati, che danno quindi la disciplina di ultima istanza. No? So, sono i mercati a decidere della sanità, della salute. Sanità di una sola la salute del, de, diciamo alla, alla sanità delle politiche delle politiche fiscali bene in effetti fino alla crisi dei, dei debiti sovrani quello che notiamo è che gli yield diciamo i, i, i rendimenti dei titoli dei debiti pubblici europei in qualche modo hanno rispettato innanzitutto le differenze di rating fra i singoli i singoli stati ma solo quelle cioè hanno, erano delle differenze minime di, di, spread, di spread ma minimi fra debiti AAA e debiti A o A, perché i debiti B non ce n'erano prima. È stata la crisi a fare esplodere gli spread, perché eh, i mercati hanno cominciato a dover apprezzare un rischio che essi stessi in qualche modo generavano, cioè il rischio di una, uh, un rischio di rifinanziamento degli stati che uh, uh, lasciati a loro stessi non faceva che aumentare. E allora, che cosa si è fatto? Si è deciso di ehm, intervenire per ridurre eh, gli spread degli stati sotto attacco, ovviamente i nostri. E, e, e diciamo, per salvare l'euro, si è salvata l'Italia da, da un eccesso di spread. Questo è il fatto però che la BCE ha potuto agire così solo rispettando la regola del capital key, cioè del, una regola di proporzionalità, per cui l'intervento sul debito pubblico italiano comportava un intervento proporzionale sul debito pubblico. L'effetto complessivo, basta vedere i dati, eh, non è che non so, come dire, sono conti che si possono fare molto velocemente, è che effettivamente gli spread in termini assoluti sono stati contenuti, cioè l'Italia non ha, Toccato livelli di spread tali da mettere in, in ginocchio, sostanzialmente, da, metter, da mettere in forza la sua capacità di servire il debito. Ma eh, questa riduzione del valore assoluto dello spread italiano ha portato a una riduzione proporzionale anche del, diciamo, dei rendimenti sui debiti, sui debiti tedeschi, che sono stati acquistati anche loro. Quindi, più gli acquisti, eh, più il loro prezzo eh, scende. Scusate, sale, e quindi più il loro rendimento scende. Quello a cui assistiamo dal 2012 è questo fenomeno completamente irrazionale dei rendimenti negativi sui, sui titoli tedeschi. Quindi la, la, la mia prima obiezione è che se la, la, la, la, la, la Corte di Kanskue ha ragione a temere la, la mutualizzazione, dovrebbe avere anche la bontà di riconoscere che la mutualizzazione c'è stata, in questo caso, ma ha favorito la Germania. Perché appunto quando uno Stato si ritrova a pagare sul proprio debito degli interessi negativi, sostanzialmente, questo è l'effetto dei rendimenti negativi, beh, evidentemente è un trasferimento a suo favore e non certo un trasferimento oneroso eh, a favore degli altri. Da parte, da parte dello Quindi direi che questo è, la, è, la è, è, è, è, è il modo in cui mi, mi sembra di poter vedere la cosa. Eh, la sentenza di Karlsruhe, lo ribadisco, ha... Eh, indicato una ferita aperta e questa ferita va sanata, ma va sanata concedendosi anche la possibilità di riflettere sui meccanismi distorsivi che sono stati messi in atto e che sono stati lasciati scatenare dalla crisi dei debiti sovrani. Bene, eh, le ringrazio professore della sua risposta e chiederei al professor Cesaratto un parere. Eh, sul eh, ruolo eh, della Banca Centrale Europea, ossia abbiamo imparato definitivamente dire, in questa crisi che gli spread sono determinati in primis dall'azione della BCE. Eh, cosa ci insegna e, cosa e quali miti eh, sfata eh, questa, questa lezione? Eh, che questa che già sapevamo, Chi osservatore attento già sapeva, ma che eh, questa crisi ha mostrato in tutta la sua immediatezza appena eh, sono stati, eh, è stato annunciato il, il, il Pandemic Emergency Process Program, eh, i spread sono verso, gli italiani sono andati verso il basso e lo stesso quando è stato annunciato l'ampliamento. Quindi le vorrei chiedere un commento su questo. Sì, solo una cosa su... Eh, giustamente... Eh, Massimo Amato ha sottolineato quanto la Germania si sia avvantaggiata per quantità di easing. Quindi, la corte di class 2, la corte di, di costituzione tedesca deve tenere conto anche di questo nel, nei, nei propri giudizi. C'è cioè, il risparmi di spesa per il governo tedesco sono stati dell'ordine di centinaia di miliardi di euro in questi anni. Quindi, diciamo. Di cosa si debbano lamentare? Certo, i risparmiatori tedeschi hanno ricevuto di meno, il governo tedesco li poteva compensare. Quindi, insomma, ci hanno guadagnato tantissimo. Mentre diciamo, l'effetto sui tassi di interesse italiano c'è stato, ma i tassi interessi italiani continuano ad essere troppo alti eh, rispetto alla crescita. Eh, Seconda cosa che volevo dire rispetto a quell'argomento rapidamente è che per certi versi comunque il conflitto che si è scatenato in Europa tra la Corte Costituzionale tedesca e la Corte di Giustizia europea, perché la Corte Costituzionale tedesca ha contestato una sentenza della Corte di Giustizia europea che dava ragione, che dava torto un ricorso che in Germania c'era stato contro il quantitative easing in Germania diciamo, i cittadini possono ricorrere alla corte costituzionale tedesca cittadini tedeschi eh, in genere professori giuristi economisti tedeschi sono molto ordoliberisti, avevano ricorso contro il quantitative easing la corte costituzionale tedesca aveva rimandato alla corte di giustizia europea che aveva detto no, la BCE ha agito bene però la corte costituzionale ha ritenuto che la, la, la Corte di Giustizia non avesse eh, non avesse ben giustificato questa sentenza e che eh, soprattutto non avesse giustificato quella che la Corte Costituzionale tedesca giudica un fatto che la BC abbia travalicato i, i propri compiti comunque quello che volevo mettere in luce poi ci si mette sempre più tempo di quello che si vorrebbe eh, però eh, per noi progressisti come dire, è, un, è un valore da difendere il fatto che una corte costituzionale abbia da dire qualcosa contro l'Europa. Cioè, Carl suo ci può stare pure antipatica, eh, però, eh, non, non, non ci sta antipatico. Il principio che, insomma, eh, che un paese non possa essere alla mercé di una corte di giustizia internazionale, eh, eh, la, la, propria, la, la, la corte che sta a tutela della costituzione di questo paese debba soccombere. Quindi si aprono dei problemi molto, molto, molto, molto grossi molto, molto delicati. Nella sostanza, la sostanza della sua ci sta antipatica, nel metodo non lo so. Eh, sono problemi molto, molto delicati, molto imbarazzanti. Non erano, dire, spesso queste situazioni evitano eh, i problemi anche se le soluzioni non si hanno. Sul ruolo della BCE, allora la domanda: eh, cos'è cos cambiato, cosa ha insegnato? Beh, adesso non so se, è una domanda anche di analisi economica questa e cioè eh, certamente qui può interessare soprattutto gli studenti di, di economia ma qui ce ne saranno anche molti Beh, certamente eh, il fatto che i tassi di interesse li, li, li facciano le, le banche centrali abbiano comunque un, un potere notevole nella determinazione dei tassi di interesse Beh, questo significa che i tassi di interesse sono un fenomeno soggettivo, soggettivo nel senso di, di politica economica, di politica monetaria, di scelte politiche fondamentalmente e non sono determinati come insegna la teoria economica dominante, cioè dalle, dalle curvette di domanda e offerta di risparmio, esiste un saggio di interesse naturale che le banche centrali eh, debbono cercare di... Eh, devono cercare di fissare il proprio tasso di interesse secondo questo tasso di interesse naturale e cose di questo tipo ora per l'amor del cielo i difensori di questa teoria continuano, continuano a dire che la banca in realtà, quello che sta facendo la BCE o altre banche centrali quando fissa i tassi di interesse addirittura <ride> spinge in territorio negativo e perché il tasso di interesse naturale attualmente in un periodo di crisi è in territorio negativo, le curve si sì, interessano in a un territorio negativo, quindi diciamo è chiaro che non, non, non è semplice, non è semplice come dire, uscire da questo, eh, da questo dibattito cioè se come dire, esiste un tasso di interesse naturale una sorta di numero di platone cioè dietro alle apparenze ci sono delle ombre di questo è il tasso di interesse naturale e quindi la banca centrale anche adesso sta cercando di quindi, fare in modo che, che eh, la realtà viga quel, quel tasso di interesse ombra che, che non vediamo nessuno vede nessuno ha mai visto tranne nei, nei libri di testo neoclassici che però secondo, secondo loro esiste eh, infatti la, la mia risposta preferita in questa è, è molto molto teorica è dire dimostriamo che questo tasso di interesse proprio non esiste che vuol dire dimostrare che quelle curvette non esistono eh, in particolare quella discendente, la curva di domanda di capitale, eh, l'analisi economica, eh, la controversia sulla teoria del capitale, ci, ci dimostra che quella curva proprio non esiste, può essere fatta in tantissimi modi. E quindi, proprio, il tasso di interesse naturale non esiste. Questo taglia la testa al toro. Nel senso che rimane il fatto, rimane il fatto che il tasso di interesse monetario è determinato. Dalla, dalla banca centrale, il tasso di interesse reale. Questo dipende anche dal, dal, dal livello dei prezzi. Il livello dei prezzi dipende anche dal conflitto distributivo. Tutto molto complicato, lo so, la domanda era molto difficile. E non, e quindi, cosa, cosa, cosa ci insegna tutto questo? vabbè fatto che le banche, eh, ci insegna anche il fatto che i tassi di, pecco, forse questo lei voleva più dire, eh, ci insegna il fatto, mi voleva sollecitare a dire, che eh, i tassi di interesse sul debito pubblico eh, non è vero che eh, li facciano i mercati, li fanno i mercati finché sono di fare e che invece eh, se la, la, la banca centrale fa la propria funzione, che è quella di fare in modo che i tassi di interesse sul debito pubblico siano sostenibili per i governi, mh? Eh, allora mh, se, si, si dimostra che i tassi di interesse li fanno i mercati solo se sono lasciati fare. fare. Okay? Quindi forse è questo che lei intendeva, voleva che io dicessi, sì, naturalmente si vede questo si vedono anche tantissime altre cose interessanti perché ci sono studenti di economia che ci ascoltano che la banca centrale ha creato un sacco di liquidità in questo periodo se fosse vera la teoria del moltiplicatore dei depositi bancari il credito sarebbe aumentato a trilioni e trilioni e trilioni di trilioni di... e invece non è successo assolutamente niente quindi tutta la teoria monetaria dei libri di testo è spazzatura anche questo o, o diciamo il monetarismo per cui l'aumento della quantità di moneta avrebbe determinato l'esplosione dei prezzi no? la liquidità è aumentata a livelli impensabili fino a qualche anno, a qualche anno fa liquidità ha creata dalla banca centrale e, e siamo ancora in deflazione quindi insomma eh, tante cose sono state smentite la cosa più importante è quella i tassi sul debito pubblico se, se si vuole li fa la banca centrale se non si vuole li fanno i mercati Ok, ringrazio il professore, ha ragione il professore perfettamente perché era quello che eh, volevo sentire da lui eh, riguardo a, a questa considerazione sul Banca Centrale e tassi interessi. e ehm, Concluderei questa prima domanda con una, appunto, una domanda alla dottoressa Costantini eh, che ricordo eh, è economista presso la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. E, eh, le chiederei eh, a livello internazionale, quindi eh, facendo una comparazione anche con eh, gli altri paesi e eh, le altre unioni monetarie, ehm, cosa, eh, quali sono, qual è l'eccezione rappresentata dal caso europeo nel, per, come, per quello che emerge dalla controversia tra la Banca Centrale Europea e eh, la Corte Costituzionale tedesca? Grazie. Eh, eh, dunque, la differenza principale è evidentemente che non c'è un'unione fiscale ma soltanto un'unione monetaria e questo ovviamente crea dei problemi per quanto riguarda eh, la gestione eh, dei, dei bilanci correnti e dei saldi eh, fiscali. Eh, ma eh, in realtà eh, se noi guardiamo quello che sta succedendo negli Stati Uniti ad esempio in questo momento eh, il fatto che abbiano fissato delle, eh, delle regole di bilancio come anche in Europa a livello degli stati locali quindi non dello Stato federale e sta creando dei problemi anche lì, quindi in realtà eh, non ci sono eh, queste, in realtà nella pratica eh, problemi simili a quelli che ci sono stati in Europa si vedono anche altrove da questo punto di vista. Eh, la dimensione monetaria, e a maggior ragione eh, questo vale anche perché la dimensione monetaria della risposta, nella risposta alla crisi del 2008-2009 è eh, stata quella predominante non soltanto in Europa, ma anche altrove. La risposta fiscale è stata assai limitata. Eh, se, eh, se vogliamo tornare alla questione della, della sentenza della Corte Costituzionale tedesca, eh, capiamo che però eh, la differenza in Europa è che questa, eh, questa risposta monetaria di politica monetaria è eh, avvenuta senza che vi fosse un vero, eh, una vera modifica eh, dei trattati e anche una discussione democratica a questo proposito e eh, è stata fatta, non è chiaro, con l'appoggio di chi eh, tra gli stati all'interno degli stati evidentemente infine è stata ha avuto successo ed è, è stata continuata ma eh, sono rimaste delle ambiguità e delle questioni anche di conflitto politico che, eh, che eventualmente emergono e emergono soprattutto oggi che eh, abbiamo una nuova crisi che eh, parte dall'economia reale e quindi a maggior ragione richiede un intervento fiscale e, ehm, e, che avviene dopo eh, di più di dieci anni in cui la politica monetaria non è stata in grado di riportare eh, sostanzialmente eh, a una crescita eh, l'economia fuori dalla stagnazione ehm, io credo che ci sia una uh, fondamentale eh, una confusione fondamentale tra ehm, eh, Tre concetto di indipendenza di banca centrale e il concetto di neutralità dell'azione della politica monetaria. Eh, L'indipendenza della banca centrale non implica, è una dottrina specifica all'interno della, eh, della teoria economica eh, che i governi in vari momenti storici hanno deciso di appoggiare e quindi di eh, applicare. Ehm, che non, eh, non porta a una neutralità della politica monetaria rispetto alla, alla politica. Eh, ehm, in realtà eh, corrisponde al fatto che semplicemente non si la Banca Centrale non è tenuta ad acquistare titoli eh, del tesoro che non, eh, lo Stato non, non piazza sui mercati, non è tenuta o addirittura non, non può farlo. Eh, e questo evidentemente ha delle conseguenze molto grosse sullo spazio fiscale disponibile eh, agli Stati. Questo eh, perché eh, proprio per quello che, che diceva Sergio Cesaratto prima, cioè eh, la valutazione dei mercati eh, del eh, costo del, del, del rischio associato al, al debito, eh, ai titoli di Stato non corrisponde a una valutazione effettiva dei fondamentali del Paese, ma eh, le opinioni sui mercati finanziari si formano in modo completamente diverso, basato sulla speculazione e che quindi si creano eh, situazioni auto che si autoalimentano e eh, portano anche a, a eventuali eh, crisi di, di liquidità. Um, eh, quindi l'indipendenza della banca centrale non è una neutralità rispetto alla capacità di, eh, della politica, quindi di fare politica fiscale. Eh, la not, quale, quale sarebbe una, un atteggiamento invece eh, neutrale per la politica monetaria? E qui non sono d'accordo con quello che, che diceva eh, eh, a Massimo Amato perché eh, esiste una, una differenza sostanziale tra politica monetaria e politica fiscale, che eh, le due cose debbano essere considerate necessariamente eh, unitariamente è eh, evidente, ma ehm, la politica monetaria, almeno in una, da un punto di vista keynesiano, Può essere neutrale nella misura in cui segue un mandato di eh, tutela dello spazio fiscale, che quindi permetta uh, a, uh, a una comunità, a uno, uno Stato, a una società di realizzare quanto si propone a un punto di vista di politica fiscale e in generale, eh, a un punto di vista economico. E, e quindi da questo punto di vista eh, il giudice tedesco ha, ha ragione, esiste una differenza, eh, però confonde l'indipendenza con la neutralità e con, eh, questo d'altra parte non spetta nemmeno al giurista eh, determinarlo. Eh, quindi in un certo, da un certo punto di vista ha ragione, ha ragione a dire facciamo politica fiscale e non facciamo eh, politica monetaria. Facciamo politica monetaria, io dico, nella misura in cui si permette di creare una, le condizioni per fare politica fiscale, quindi intervenire anche sul mercato dei titoli di Stato per eh, evitare che il, i titoli di Stato diventino, eh, eh, no, non vengano accettati sui mercati. O, e, ehm, eh, ma non, se si fa davvero politica fiscale non è più necessario fare quantità di leasing, non è più necessario fare politiche monetarie non convenzionali. Eh, non credo sia comunque questo il motivo per cui la Corte tedesca ha, ha, ha fatto quello che ha fatto, da un punto di vista mh, giuridico e politico mh, non è ovvio che non possa farlo, eh, non possa eh, eh, rispondere a, una, a un giudizio, della una sentenza della Corte europea. Eh, io ritengo che, come diceva Sergio Cesarate, sia, sia giusto che ci possa essere quello che in, in una teoria uh, giuridica viene chiamato teoria di controlimiti, quindi di un controllo anche delle corti costituzionali nazionali rispetto alle competenze eh, delle diversi organi e autorità eh, all'interno dell'Unione Europea. Eh, Credo che però questo rientri, eh, questa operazione eh, tedesca rientri anche in una forma di, di strategia, perché d'altra parte eh, non è la Corte Costituzionale che ha deciso di occuparsi di questo tema, gli eh, è stato presentato come eh, mossa politica. e, e da questo, questo, eh, da questo, Rispetto a questo bisogna stare attenti a livello europeo per capire come eh, come evitare che eh, mosse come questa possono essere utilizzate anche come forma di ricatto proprio per le reazioni che possono generare sui mercati non so se hai risposto alla domanda eh, Sì, sì, hai risposto benissimo eh, la ringrazio per, eh, per la sua risposta e passare al secondo tema ossia al tema del della possibilità di ripristinare il patto di stabilità e dei possibili effetti di questo può avere e ritornare appunto al professore Mato ehm, per un commento su, su, sul patto di stabilità in generale sulla questione dei trattati perché abbiamo parlato anche di monetizzazione e sappiamo che i trattati vietano espressamente la monetizzazione eh, e quindi sarebbe interessante andare a vedere eh, come il se sarà anche pos politicamente possibile ripristinare il patto di stabilità, perché eh, dal punto di vista giuridico certamente è possibile, dal punto di vista politico eh, io nutro qualche dubbio. Sì, lo nutro, lo nutro anch'io. Volevo solo fare una precisione rispetto al mio intervento precedente. Eh, sono del tutto d'accordo con Ursula Costantini sul fatto che ci sia un rapporto fra. Eh, Uh, politica monetaria e politica fiscale e che ci sono degli effetti diciamo sullo spazio fiscale che dipendono dal modo in cui viene condotta la politica monetaria in particolare sostenevo che il quantitative easing, così come è stato condotto, ha regalato spazio fiscale alla, alla Germania questo Sergio l'ha poi sottolineato, Sergio Cesarato e lo ha sottratto all'Italia perché se l'Italia si è tro comunque trovata a pagare eh, pur, pur essendo in, in avanzo primario, e lo è dagli anni 90, pur, pur trovandosi con un avanzo primario, si è trovato con un conto interessi che le ha tolto di fatto tutto lo spazio fiscale di cui eh, ha proprio potuto disporre. Perché se la Germania ha ricevuto un regalo di diverse centinaia di miliardi, evidentemente qualcuno questo regalo gliel'ha fatto, e, e, e chi gliel'ha fatto ha perso quei miliardi. Quindi da questo punto di vista c'è un legame. Io quello che semplicemente sostenevo è che ehm, se la Corte Costituzionale, che è un organo giuridico, vuol fare delle, delle, delle riflessioni di, di, di tipo economico, è bene che le faccia fino a fondo, le faccia bene, ma non solo lei. Um, C'è un bel libro che si um, intitola La moneta rivelata dalle sue crisi, un libro francese, che ha un'intuizione molto forte. Dice, ci sono delle istituzioni che eh, diciamo, si, fanno, si fanno vedere non quando funzionano, ma quando non funzionano. E, e, e la, la, Unione, la storia dell'Unione Europea è in qualche modo fatta così. L'Unione Europea è rivelata delle sue crisi, e che diciamo, ci fosse un orientamento volto a mettere quantomeno in dubbio l'opportunità, diciamo di continuare. Sulla linea dell'austerità. Eh, questo era, era già chiaro prima della crisi del Covid. Eh, basta andarsi a rivedere varie dichiarazioni lasciate dal commissario Gentiloni, che dicevano: Evidentemente, siamo in una fase in cui tutto quel paradigma deve essere rimesso in, in, in discussione, anche perché, questo è stato sottolineato da tutti i miei colleghi, dieci anni di um, impianto austeritario non, e, e di, di politica monetaria che toglieva di fatto. Che, che, che toglieva spazio alla, alla politica fiscale no, non ci hanno fatto uscire dalla recessione hanno semplicemente evitato diciamo che, o meglio, hanno evitato forse una recessione ma non ci hanno fatto uscire dalla stagnazione quindi ehm, la sospensione del patto di stabilità è, è, è, è, è, la, è la necessaria conseguenza di un aggravarsi eh, dell estremo della situazione di una eh, crisi che si stava verificando si sarebbe verificata anche senza il Covid. C'è un altro aspetto della storia del, della UE che è de, diciamo, dell'integrazione europea in generale che è interessante, eh, ma in generale forse delle, delle istituzioni finanziarie, che molto spesso le sospensioni tendono a diventare definitive. Uh, vi ricordo che noi viviamo in un sistema monetario internazionale che è semplicemente in teoria l'effetto di una sospensione temporanea della convertibilità del dollaro in oro decisa il 15 agosto 1971 da uh, Richard Nixon e che diciamo non è mai stata uh, revocata. Tanto è vero che uno storico come Barry Eichengreen parla del nostro sistema come il non sistema di post Bretton Woods, cioè, siamo semplicemente in un in una beanza istituzionale non risolta. Eh, però, come dicevi tu Alessandro, lo penso anch'io, cioè te tecnicamente è chiaro che ci si può tornare, politicamente diciamo, eh, è meno facile perché qui si apre, si apre un, uno scontro, un dibattito. C'è qualcuno che potrebbe essere tentato di tornarci. Ehm, ma le condizioni politiche io continuo a vederle sempre meno. Dopodiché che cosa allora succede quando ci si trova in un impasse, cioè quando non si può tornare indietro ma si è in una, in una situazione semplicemente di sospensione e quindi diciamo, la ricerca di una nuova normalità implica eh, quantomeno un ripensamento e un dibattito? Beh, forse questa sarebbe proprio l'occasione per ripensare al modo in cui si è costruita eh, il processo di integrazione europea. Um, che risente evidentemente della sbornia ideologica degli anni 90. Non c'è, come dire, dal mio punto di vista, proprio anche storico, se posso permettermi, nessuna costruzione unitaria che abbia così risentito di, una, di, una, di, un, di un ambiente, di una temperia ideologica come quella dell'Unione dell Europea. Si è veramente pensato negli anni 90 che si potesse costruire una società, una comunità, sulla base della competizione e non della cooperazione. E, e sulla base, e qui recupererei un'idea molto forte e giusta, giusta di, di, di Sergio Cesarato, quando lui dice i tassi di interesse sui debiti li fanno i mercati se le banche centrali non fanno bene il loro lavoro, cioè i mercati fanno quello che fanno se glielo si lascia fare, sostanzialmente. Ma questo è stato esattamente il portato, questo provavo già a dirlo prima, insomma, no? di questa idea puramente competitiva di costruzione del, dell'Unione europea che ha portato con sé anche poi, evidentemente, tutti i problemi di competenza e di competenza sulla competenza, come spesso si dice eh, in Unione Europea. Ricordo che oltretutto io non sono un fanatico di questa Corte europea perché questa Corte europea ha emesso delle sentenze. Eh, liberticide dal punto di vista del diritto dei lavoratori, io cito solo la sentenza da Viking che di fatto ammise, ammise che ehm, la competizione su, sui sistemi di protezione sociale, e dei sistemi di protezione sindacale potesse essere davvero la base della costruzione dell'economia europea quindi non sto difendendo proprio niente, sto dicendo che siamo in una situazione in cui anche queste queste ehm, queste, queste incertezze vanno risolte. Lo vediamo anche in Italia, no? dove la crisi del Covid ha ri, ri, ri, rimesso il dito sulla piaga di, un, di una riforma del titolo V che forse non è fatta, fatta, fatta poi così bene, soprattutto per quanto riguarda la gestione della sanità pubblica. Quindi, per tornare però alla eh, bomba, come si dice, che cosa è stato fatto sul, sull'onda della sbornia ideologica? Beh, si è detto, noi costruiamo un'unione monetaria. Uh, che non è che neghi le assimetrie? Perché, voglio dire, c'era tutta una teoria delle, diciamo, delle, della convergenza dinamica e che, mh, che, che rivedeva Mandel, che dice le, le tesi di Mandel sulle uh, optimal currency areas, che diceva sostanzialmente che se non c'è cioè la convergenza all'inizio, l'unione può disporsi in modo tale da renderla possibile. Appunto, questa convergenza è stata guidata ai mercati finanziari. Questo subappalto diciamo, della disciplina politica e in particolare fiscale ai mercati finanziari è stato il problema, in particolare per quanto riguarda i debiti pubblici, evidentemente, perché qui, ehm, giusto per ritornare sulla, sulla, sulla su questioni che sono state toccate anche da Sergio Cesarato, eh, non solo i mercati prezzano... I, i, i, interesse su, sui debiti pubblici quando glielo si lascia fare, ma quando glielo si lascia fare in condizioni di incertezza, come quelle che si sono verificate dopo il 2008, i mercati saranno, sono efficientissimi nel prezzare rischi che essi stessi generano, vi prego di vedere questo aspetto che mi sembra molto importante, M mentre i mercati, eh, insiste, i mercati finanziari fino al 2010 hanno sostanzialmente apprezzato i debiti pubblici rispettando quelli che potremmo chiamare il loro, valore, il, loro, il, loro, il loro rischio fondamentale. Dopo hanno dovuto prezzare dei rischi di redenominazione che erano essi stessi a, dove, a, a creare. Quindi io che cosa mi sento di dire? Mi sento di fare un endorsement a, a, questa, a questa idea per cui il ritorno non solo non è auspicabile, ma probabilmente anche assai improbabile politicamente, ma eh, questo, ritorno, questo ritorno lo evitiamo semplicemente se prendiamo fino in fondo l'occasione della, della sospensione in cui ci troviamo per ripensare eh, radicalmente le forme che deve prendere che dovrà prendere in futuro l'integrazione europea. Ha ah, trattati invariati e questo è sempre stato un mio tema, cioè io sono convinto che già con i trattati che abbiamo ci, sono, ci siano degli elementi per lavorare su un raddrizzamento di alcune strutture, ma evidentemente in prospettiva anche variati, cioè, eh, risolvendo anche delle questioni che hanno a che fare con la struttura istituzionale dell'Unione Europea, che da una parte è un'associazione, niente di più, un'associazione di stati, dall'altra si, si arroga dei poteri che sono, sono propri di uno stato federale e che di volta in volta oscilla con una bella incoscienza fra un estremo e l'altro no? creando quindi un'instabilità che sarebbe veramente bene riassorbire ecco. ringrazio il professore e cedo subito la parola al professor Cisaratto per chiedere anche a lui qualche opinione sul eh, questo possibile ripristino del patto di stabilità e sui scenari eh, nel caso in cui venga ripristinato e nel caso in cui non venga ripristinato che dire non è facile avere le idee chiare adesso eh. um, venga ripristinato cioè noi usciremo siamo adesso Per adesso è un attimo di sospensione, abbiamo la speranza diciamo che ci sia un rimbalzo del, del PIL e quindi qualcosa si recuperi, però uno chissà se c'è una seconda ondata ehm, e il comportamento la gente, tra virgolette, odio questo termine, ma è così, è, è quello che è. Um, e più, diciamo, appunto, uh, settori come quello del turismo uh, sono assai in crisi uh, e contano tanto per il PIL italiano e anche, anche, diciamo, anche per quello europeo più diciamo c'erano anche degli elementi di crisi pregressi. Eh? il settore dell'automobile era un settore in crisi per fortuna in un certo senso perché è in crisi il diesel io non ho mai avuto una macchina diesel adesso non ho mai avuto una macchina diesel adesso non ho nemmeno una macchina ma diciamo quando è più la benzina non ho mai pensato a criminale comprare il diesel ehm um, Qui già, già c'erano degli elementi di crisi pregressi. quindi quello che ci sarà un po' di ripresa ci sarà eh, necessariamente ma eh, lo dobbiamo vedere in, in che termini ehm, eh, il debito pubblico italiano sul PIL necessariamente aumenterà, bisogna vedere di quanto ehm, non, non riceveremo aiutinetti dall'Europa, nel senso che potremo far ricorso, i, i soldi europei eh, in realtà sono piuttosto pochi eh, e comunque da restituire, cioè l'Europa eh, spara delle cifre eh, molto molto elevate, ma sono, sono, sono bugie, i veri soldi sono 300 e passa miliardi. Per tutti. Eh? E poi diciamo ci saranno anche i tagli che porteranno i cosiddetti paesi fugali, che fugari veri siamo noi, che da, abbiamo surplus di bilancio primario dal, dal, dal, dall'inizio degli anni 90 um, Quindi i soldi europei saranno pochi, e comunque sono soldi che non subito dovranno essere restituiti tassi di interesse più bassi ma dovranno essere restituiti, così anche se decideremo eh, di ricorrere o meno al MES. In tutto questo, quello che, quello che imporre una, un patto di... cosa può essere... può continuare l'intervento della BCE... Mh? E quindi questo ci consente di, di galleggiare, uh, e se no, eh, noi siamo esposti a col, col PIL che, che, è, che è miracolo se diciamo torna a crescita zero l'anno prossimo, 2021-2022. Sarebbe già quello un miracolo. Quindi se addirittura continuiamo in decrescita non a questi livelli drammatici, ma comunque in decrescita, eh, comunque con lo stock del debito pubblico che paga tassi di interesse cospicui, perché eh, pagare una e mezzo, una, una sette, di interesse medio sul debito pubblico, non so, forse al massimo dato più preciso, è comunque tantissimo per un'economia che stagna. La, la, la, se ti vogliono in realtà una, una reimposizione di un patto di stabilità, cioè o la BCE ti continuano in qualche modo a coprire e tu continui a galleggiare eh, oppure eh, se, se la BCE non, non ti copre più tu sei la merce dei mercati la merce dei mercati vuol dire eh, vuol dire ricorso al mess eh, eh, e vuol dire ristrutturazione del debito questa è la cosa che eh, dobbiamo metterci a studiare, perché di questo si parlerà, ristrutturazione del debito pubblico italiano. Ristrutturazione del debito pubblico italiano vuol dire eh, cancellarne forse una parte e eh, diciamo, rinegoziare tutto il resto a tassi più ragionevoli e con tempi di restituzione più lunghi, ma chi paga... La parte cancellata sia questa ristrutturazione sono fondamentalmente poi le banche italiane, quindi il risparmio italiano. Se le banche soffrono, soffrono poi i depositanti. Non è vero che diciamo, le famiglie italiane non posseggono più i titoli del debito pubblico, tengono i soldi nel controllo, mentre le, le banche a fronte della, dei depositi che sono un passivo per loro i soldi che gli italiani hanno in banca eh, all'attivo hanno i titoli di Stato e se le banche se li tagli il 20% il 30% del valore dei titoli di Stato che hanno eh, <ride> ti devi rifare sui sui depositi insomma una situazione molto molto molto pasticciata eh, quindi eh, io non so francamente cosa succederà nel, nei prossimi anni. Ripeto, l'economia mondiale era comunque già in difficoltà, e in particolare quella europea in difficoltà, prima del Covid. Il Covid, ammesso che diciamo, non, non, non, non ci ritorni in una seconda ondata disastrosa, comunque te lo porti dietro come conseguenze eh, perché settori come il turismo ci metteranno molto a riprendersi. Poi naturalmente eh, questo diciamo, può, può, può rimediare la, la, la, la politica economica, ma noi, gli aiuti dall'Europa, sono quelli che sono, cioè molto molto pochi sul debito pubblico ci indebitiamo sullo stock paghiamo tassi di interesse lo stock è grande eh, ci paghiamo tassi di interesse molto, molto elevati paghiamo decine e decine di miliardi di tassi di interesse eh, eh, fare alto debito per noi vuol dire indebitarsi a tassi molto alti ora per l'amor del cielo no, Tonella stirati dice eh, però meglio fare debito e spendere perché se non, se non spendi fai, fai anche peggio al fine ti trovi anche un debito crolla e il rapporto debito PIL è peggio cioè se tu non fai niente il PIL diluisce, il rapporto debito PIL peggiora più di quanto peggiora se ti indebiti di più però sostieni il PIL il rapporto debito è peggiora ma non così tanto rispetto a non fare niente però insomma come dire siamo tra la siamo tra, tra la padella e la brace, dipendiamo diciamo, dall'intervento della BCE e appunto quello che ci possiamo finire è con una, una ristrutturazione. Cioè, il futuro non è, non è affatto roseo: eh, io non ho eh, soluzioni eh, miracolistiche su questo. Grazie, professore, per le sue osservazioni e chiederei alla dottoressa Costantini ehm, sempre un, un commento sulla questione del patto di stabilità, ma anche eh, ricollegandoci: cioè collegandoci alla domanda successiva. Eh, ragionando intorno al patto di stabilità, chiederei se eh, l'Europa si può trasformare in senso keynesiano, oppure questa crisi ha mostrato eh, dei limiti eh, evidenti. E che mettono eh, la pietra tombale su, su una possibile idea di trasformazione keynesiana nel progetto di integrazione europea? Eh, è una bella domanda. Eh, dunque non sappiamo cosa, cosa succederà ci sono segnali che che vanno in un verso nell'altro tendo ad essere pessimista ma vediamo um, di discutere un po uh, quello che, che vedo almeno in questo momento um, nel piano nel recovery fund next generation europe um, ci sono dei segnali positivi sia nel modo in cui viene presentato, anche nel linguaggio con cui viene presentato il progetto, in cui ci sono, cioè, ci sono riferimenti a logiche keynesiane di moltiplicatore, e di appunto interpretazione del concetto di spazio fiscale come qualcosa che si genera spendendo cioè eh, proprio eh, investendo, spendendo si creano i risparmi ex post che possono finanziare quell'iniziale spesa ehm, quindi eh, il, io sono anche eh, meno negativa, ho una visione meno negativa di quella di Sergio rispetto a questo, a questo recovery fund, perché sì, eh, si dovrà restituire probabilmente Molti, tra molto tempo quindi non, i dettagli non sono chiari quindi lì bisogna, bisognerà vedere cosa verrà fuori ma se bisogna restituirlo tra 20-30 anni eh, evidentemente non è, non è un problema pressante e, e soprattutto bisogna anche capire con quale velocità si potranno spendere tutti, eh, tutti i fondi disponibili perché se è possibile utilizzarli come un forte eh, impulso alla spesa, una forte propulsione al, al, al reddito, eh, immediatamente questo genera una, tramite moltiplicatore una crescita che poi ha delle conseguenze di lungo periodo. Eh, quindi una, una, un, se, dipende come es, sarà possibile usufruire di questi fondi. Al di là della, della dell'ampiezza, della quantità di fondi disponibili è evidente che il problema è anche come spenderli e eh, come diceva Alessandro eh, la questione riferendosi a quello che, che si sta discutendo in Italia eh, questo lo scenario non è molto incoraggiante ma magari poi ne parliamo più approfonditamente ehm, eh, Credo più in generale, però se si parla di modifica dei trattati e del patto di stabilità crescita in particolare, bisogna, se dobbiamo guardare alla storia, questo è avvenuto in modo un po', se possiamo usare questo termine, suddolo, nel senso che non ci sono stati trasformazioni chiare e nette, ma piccole modifiche o apparentemente piccole modifiche che hanno creato spazi di flessibilità, eh, in che senso, se in senso espansi, espansivo o, o, o recessivo non è chiaro, cioè di volta in volta si sono negoziate o create situazioni diverse. Quindi nel momento in cui questo viene anche cambiato, ma in modo non chiaro, in modo che non implica che ci sia un controllo, eh, ci sia una, una trasparenza delle, delle, delle decisioni di politica economica e eh, anche un, un aperto dibattito sui principi di teoria economica sui quali si basano questi, queste, queste decisioni, allora eh, anche una momentanea apertura, fless maggiore flessibilità eh, Sarebbe, diciamo, non sarebbe qualcosa che di soddisfacente sicuramente per il futuro. Eh, questo anche perché, come dicevo prima, il problema rispetto alla Corte Costituzionale tedesca: il problema è essere sempre in condizioni di ricattabilità. Cioè, nel momento in cui si è, eh, fa parte, nel si, si, eh, momento in cui il processo implica delle valutazioni eh, e quindi dei giudizi che devono avvenire, il ritardo in questi giudizi o un giudizio negativo mette un paese in paese una posizione di difficoltà e quindi anche una posizione di dover accettare delle condizioni punitive come è successo in passato e questo vale per impatto di stabilità e crescita come costituito adesso. E, e vale eh, per la Banca Centrale, Banca Centrale Europea che in qualsiasi momento può smettere di fare quello che sta facendo o anche fare delle dichiarazioni come abbiamo visto eh, che mettono i paesi in difficoltà quindi eh, non è, anche quando si, si parla di riforma in senso, nel senso di creare più flessibilità di creare maggior... Ehm, spazio per un'espansione fiscale bisogna anche stare attenti nelle, alle procedure e all'autorità politica a, cui, che, che si, a, a chi si affida l'autorità politica a quale procedure si affida questa autorità ehm, ma più profondamente credo sia un problema globale come lo è stato nel eh, nel 2010 quando al G20 eh, a Toronto c'è stata una svolta globale verso l'austerità. Proprio mesi prima si diceva: aprite eh, le casse dello Stato, eh, e poi eh, in aprile del 2010 si dice: eh, richiudetele, si torna all'austerità. Assolutamente un uh, debito su un, debiti crescenti sono di per sé. Eh, qualcosa di, che, che eh, riduce la crescita i eh, debiti pubblici ovviamente ehm, e quindi bisogna tornare alla serietà e quindi bisogna ricord dobbiamo ricordarci che questa è anche una sfida politica e culturale a livello, a livello globale e, e, e non è chiaro quale ruolo l'Europa possa, possa giocare in questo Un'altra cosa che ci si dimentica in Europa è che noi siamo, eh, molto, siamo molto vicini al, a paesi che, eh, da cui, che in questo momento stanno avendo ancora più difficoltà, molto più difficoltà eh, dell'Italia a gestire la crisi e ne avranno maggior ragione in futuro a, a, a recuperare. E quindi i flussi migratori verso l'Europa probabilmente aumenteranno ancora e quindi ci sarà da capire come l'Unione Europea vorrà affrontare tutto questo. La ringrazio e cerchè, passerei a fare una domanda eh, al professor Cesarato, eh, il quale eh, in diverse occasioni... Ma, eh, per esempio nel, nel suo libro Selezione di Economia eh, fa, rende evidente questo dilemma cioè il, eh, il fatto per cui da una parte eh, l'Unione Europea sembra irriformabile in senso progressista, keynesiano, eh, diciamo così eh, d'altra parte però eh, il chinesismo in un solo paese quando si è cercato di applicarlo eh, è fallito quindi come si può risolvere questo dilemma? Eh, c'è cioè il problema con l'audio, professore, eh, all'audio disattivato. Sì, bisogna abituarsi, grazie, che le cose qualche volta è difficile risolverle. Beh, le, come dire, le soluzioni sono sempre politiche, non sono tecniche, purtroppo, e quindi se, se, se la soluzione politica non c'è, perché non c'è comune interesse politico, eh, la soluzione non c'è. <ride> ehm quindi l'Europa, no, di per sé la, la, la cooperazione europea è assolutamente necessaria, dovrebbe, dovrebbe essere un, appunto un, una cooperazione basata sul, sul, su politiche della domanda eh, in comune, eh, però a questo punto dovrebbe essere una politica europea, quindi il kinesismo della domanda, però dovrebbe essere anche una, una politica europea a questo punto comune dal lato dell'offerta cioè anche politiche industriali grosso modo comuni eh, nel senso che qui diciamo eh, singoli paesi hanno eh, per un motivo o l'altro qui abbiamo perso eh, cioè l'Italia per esempio vabbè, non diamo tutta la colpa all'Europa, per cose che abbiamo fatto noi che hanno fatto, che hanno fatto Giuliano Amato che hanno fatto i Prodi lo smantellamento dell'industria di Stato che stato un totale disastro, e anche lasciarsi svendere l'industria privata, parte l'industria privata. Quindi, a questo punto, molte di queste cose anche sacrificate sull'altare di Maastricht, eh? far, far, far cassa per realizzare gli obiettivi di Maastricht. Però, questa è la scelta nostra. non Nessuno c'è stato un medico che ci ha prescritto un medico tedesco cattivo un Mengele che ci ha prescritto di, di aderire a Masch l'abbiamo fatto noi, l'hanno fatto i Ciampi l'hanno fatto l'Andrea, l'hanno fatto i Guido Carli eh, queste classi dirigenti E quindi servirebbe anche una politica europea a questo punto dell'offerta: una politica industriale che non c'è nel senso che la politica industriale che l'Europa eh, in via di principio permette è una politica industriale eh, appunto quella che abbiamo visto è un documento colau per capirci quella che poi qui e lì possono anche essere dette delle cose giuste posso immaginare eh, quello che manca in quel documento è un'analisi della del, del, del, del, del, dell'industria italiana, dell'apparato dell produttivo italiano, manca completamente, non, non, non gli è passato nemmeno per la mente, lì per dire, nella costituzione della, della, della commissione, appunto a parte la Mazzucato, che però da sola poi non, non sarebbe stata sufficiente, cioè lì se via, del documento è importante, la semplificazione, la burocrazia, per la Montecito c'era tutto, tutto benissimo, però quello che manca è un'analisi del. Eh, peraltro, diciamo, l'Europa in via di principio anche tipo, tipo, solo abbiamo pochi mezzi adesso, ma ti proibisce anche in via di principio una, una politica industriale estremamente eh, interventista. Anche se poi chi, chi vuole la fa è chi vuole l'ha fatta. E I tedeschi spesso, i tedeschi e i francesi, magari si mettono insieme per farla, firmano bei documenti in cui decidono di fare la politica industriale e magari se la fanno, la fanno seriamente. Non quella che è tutta colpa della burocrazia e della semplificazione. Bisogna semplificare la burocrazia, quella seria, quella che metti miliardi per entrare in settori nuovi. Quella è la politica industriale, eh, quella seria. Poi parliamo che ce la vanno bene anche tutte le altre cose. Eh, della delle, delle semplificazioni burocratiche o tutte queste storie vanno benissimo, ma eh, la, la politica industriale è quell'altra. e Quindi qui non si tratta più solo, diciamo, che appunto mettono in luce le selezioni, i miei maestri, i regnani, i pivetti mi hanno insegnato, eh, c'è cioè il problema del vincolo estero, quindi politiche keynesiane vanno adottate contemporaneamente da più paesi. Dai, dai paesi importanti, cioè tu, tutti chi, chi fa politica keynesiana compra più dagli altri, se le facciamo tutti, tutti compriamo dagli altri, mi vuol dire che tanto importiamo di più e tanto esportiamo di più, gli altri anche comprano da noi. Eh, si, tratta, si tratterebbe anche di mettere insieme politiche eh, industriali a livello europeo, però pure lì che, che, che volontà c'è di farlo? Cioè, L'ostacolo alla politica keynesiana espansiva europea... Mercantilismo tedesco, stato nel mercantilismo tedesco ora per l'amor del cielo, in questo momento di crisi, anche in virtù del fatto che c'è uno spazio fiscale enorme: i centinaia di miliardi che hanno risparmiato per interessi, <ride> mentre noi ne pagavamo centinaia di miliardi di più. Um, adesso un po' di sostegno della domanda, se no, forse facendo, forse non so, però ma è che ne, ne, ne, ne, storicamente non sono mai state un'economia un che traina le altre economie con la propria domanda interna. Adesso forse qualcosa in più faranno, perché, eh, perché l'esbolto le non, non tira più nemmeno a loro. Eh, ma il problema diciamo, non è solo diciamo, le difficoltà di fare il chinesismo insieme dal lato della domanda, è che, che interesse possono avere i tedeschi o i francesi di condividere capacità industriali con noi di mettere, lo fanno forse un, un po' con, con la Francia eh, però vedete insomma anche la Francia ogni volta che un'impresa italiana cerca un'acquisizione di un'impresa francese ti mettono gli ostacoli eh, gli ostacoli eh, oh no fin cantieri si vuole acquisire i, i cantieri militari francesi eh, di Omanescampi Liberi, insomma, qui non si sa ancora se questa operazione va in porto. Quindi, però, mi ricordo che la politica industriale dovrebbe essere poi una politica industriale, anche di come dire, distribuzione delle capacità industriali un po' su tutta Europa. Eh? Quindi, diciamo, riprendere anche una politica industriale di sviluppo delle, delle aree depresse. lavoro del cielo, non facile, però. Come dire, bisogna tentare, tentare e ritentare di sviluppare industrialmente le aree depresse, se no, come, come far uscire da questo? Eh, quindi insomma, le, le difficoltà, qui eh, siamo in, in questo impasse, per cui è difficile ritornare in. Eh, però. Dette tutte queste cose, ci sono questi miliardi, che non sono tanti, perché se, se, se, se, se, se sono 310 miliardi in 3-4 anni, perché è eh, divisi tra tanti paesi, eh, non è che c'è tanta trippa per i piatti, però eh, se dobbiamo usarli per politiche industriali, se, che uno, perché non penso che possano essere dis, francamente dissipati nel senso, sì. Eh, nel, nel, nel sostegno dei consumi, nel essere utilizzati per gli investimenti, eh, dovremmo fare politiche industriali serie, eh, serie voglio dire eh, che, che, che entri nei settori nuovi, o, vedi dove importi e dove poi spari una politica di sostenzione delle importazioni, vedi i settori che tra... Insomma, quella è la politica industriale eh, come dire, consistente. Eh, eh, e dobbiamo avere il caraggio di farlo in faccia all'Europa io penso che se uno vuole aggirare le normative di periste europee che, che impediscono l'intervento pubblico secondo me si può fare e se no lì si manda al diavolo in qualche modo la, la Francia la, la Germania quando vogliono fare gli investimenti in settori nuovi li fanno ok la ringrazio professore per il suo intervento. Eh, ha toccato un tema che approfondiremo anche nei prossimi giorni, cioè quello delle politiche industriali. Eh, in realtà lo approfondiremo proprio domani, eh, alle sei e mezza. Tornerò dal professor Armato, eh, che in passato ha elaborato delle proposte eh, per eh, diciamo, rend rendere la struttura europea eh, di maggiore con un'ispirazione maggiormente keynesiana e recentemente ha elaborato una proposta eh, proprio di ehm, un'agenzia europea del debito quindi fare qualche domanda riguardo al professore eh, forse c'è qualche problema di connessione vi ho e perso un attimo per cui Alessandro, Alessandro io ero, mi, sono dovuto, mi, mi sono sconnesso per un po' quindi non ho, se mai fatto una domanda non l'ho sentita era solo per dire questo eccoci sì. adesso ci sono. Sì, sono adesso tutto... sì. Eh, le chiedevo: eh, dato eh, anche in, che in passato lei ha elaborato pro, alcune proposte per eh, cercare di eh, riformare la struttura europea eh, senza eh, buttare eh, il bambino con l'acqua sporca. Eh, recentemente ne è uscita un'altra quindi. Eh, Proprio a riguardo eh, del tema della possibilità di keynesizzare l'Europa, eh, le volevo chiedere qualche eh, parola riguardo sì, lo faccio volentieri e mi, mi volentieri, anche mi appoggio alle giustissime considerazioni di Sergio sulla, eh, sulla politica dell'offerta. Perché se c'è qualcosa che probabilmente. Io diciamo, ve lo dico così, all'inizio non ero affatto sicuro che eh, a fronte del, del, dello shock del Covid, la baracca, come si dice, non sarebbe venuta giù, nel senso che non ero affatto ottimista sulle capacità eh, di reazione, in qualche modo pensavo a una reazione pavloviana della, delle, diciamo, delle istituzioni europee che non, non, non, non si sarebbero mostrate all'altezza della, della, della situazione. Invece, tutto sommato, è chiaro che qui qualcosa si sta muovendo perché questa crisi, eh, a, sta, sta rivelando che eh, o ne si esce tutti assieme o, o, o nessuno ne esce vincitore giustamente Sergio diceva l'export non tira più neanche per i tedeschi eh, e ci sono soprattutto, questo è il punto delle filiere internazionali che eh, un, un, un, un trattamento meno che sistemico della, della, del, del, del, diciamo, della politica dell'offerta europea rischia di perdere, c'è da riprendere tutto il tema dell'industria 4.0, quindi della, della ridefinizione delle filiere, e qui eh, vorrei anche citare il lavoro che sta facendo Stefano Lucarelli sulla struttura produttiva italiana, qui bisogna anche eh, veramente approfittare di una crisi come questa per eh, smettere di accontentarci di fare i capitalisti traccioni che eh, giocano la loro competitività su settori, Cotti tenendo bassi salari è chiaro che bisogna ra ragionare in termini di, un, di investimenti strategici. In è un problema, questo quindi c'è la possibilità di una risposta keynesiana da parte dell'Europa de, diciamo, dell nel suo complesso e, per esempio, attraverso il, il Green Deal, insomma, in generale tutte quelle politiche di infrastrutturazione che saranno necessarie per. Eh, dare un, un, un nuovo assetto per rafforzare un assetto pericolante del, dei, dei rapporti fra economie europee. Ma quando uno dice infrastrutturazione sta dicendo finanziamento. E anche qui vorrei, arriva, arrivo così poi al tema che mi hai, che mi hai assegnato, eh, vorrei dire, tutto consiste nel non entrare neanche nella... Contrapposizione polarizzata fra eh, diciamo, l'Europa non, non può essere riformata e, e dall'Europa non si può uscire. Eh, si tratta di capire che cosa è possibile fare in un'Europa fatta male, indubbiamente, che però diciamo, mostra... Eh, sempre con, con maggior chiarezza la, la, sua, la sua necessità geopolitica giustamente Orso la prima parlava insomma della, della, della, del fatto che non possiamo non riflettere sulla localizzazione dell'Italia in Europa e dell'Europa nel mondo insomma, diciamo. quindi dobbiamo tener conto che eh, in una competizione geopolitica fatta come è fatta eh, qualcosa come un'unione cooperativa europea è necessaria non solo per resistere al punto di vista delle, delle sfide Diciamo della potenza, ma anche magari per dare un, una coloritura più sinceramente democratica al modo in cui si sta assieme. Questo mi sembra il punto. E quindi che cosa succede? Succedono delle cose, succede che eh, con anche una certa sorpresa abbiamo dovuto constatare che cose indicibili fino a qualche mese fa hanno cominciato a essere dette, anche la parola mutualizzazione. Io voglio dire sono d'accordissimo con Sergio che Sette, fossero anche 750 miliardi sono pochi fossero anche 1000 miliardi sono pochi però diciamo di questa ultima operazione cioè del Next Generation EU eh, c'è in effetti un, un aspetto che non può essere sottovalutato cioè che lì è passato il principio della mutualizzazione cioè che c'è un debito europeo mh, come dire, sostenuto da flussi fiscali europei dal budget diciamo, europeo Uh, e distribuito non secondo il capital key, cioè in modo tale che per quanto pochi i soldi non vadano in corrispondenza con, uh, con, con, con l'impegno finanziario che si, che, che si profonde. E quindi voglio dire, c'è un elemento di. Dopodiché, però, a questo punto siamo, uh, abbiamo fatto un passo. Stiamo guadando il rubicone, ma il rubicone non è guardato e se non stiamo attenti, magari arriva un'onda di piena che anche se il rubicone è un piccolo, è un piccolo torrente, ci, ci, ci porta via tutti quanti. Perché? Perché eh, eh, Dire euro bond mutualizzati significa eh, aprire la partita della, della, della struttura federale del bilancio. Siamo pronti? No. Eh, lo possiamo fare in breve mo modificando in 4-4-8 i trattati no, c'è tutta una storia europea che ci dice che questa cosa non è possibile e allora però che, co che, co che cosa ci troviamo di fronte? Ci troviamo di fronte al fatto che gli Eurobond saranno insufficienti e che avremo anche su questo punto ma mi, mi capita spesso di essere d'accordo con Sergio, sono d'accordo il problema sarà lo stock e come gestiremo lo stock del debito soprattutto se il patto di stabilità eh, anche in una forma edulcorata ma ritorna Um, che cosa si può fare? Allora, forse vale va la pena che usi cinque minuti per, per illustrare una proposta alla quale tengo molto e che ha, dal mio punto di vista, il pregio di poter essere fatta, come si dice, a tratti invariati, um, è chiaro che noi siamo in una situazione favorevole. Faccio quest'ultima premessa anche perché che lo si voglia o no, la BCE ha preso, e senza troppo come dire, consultarsi con nessuno, la BCE ha preso la decisione di comportarsi come se fosse una banca centrale di una, di una nazione, diciamo, di una struttura tendenzialmente federale, o quantomeno confederata, non so come dire, comunque di qualche... Ha, ha cominciato a ragionare con una logica sinceramente sistemica e essa stessa ha eh, cominciato in qualche modo, se volete, a mutualizzare nella misura in cui il, il PEPP, eh, il, il, il, il programma di acquisti dei debiti pubblici avviato dal Covid, non rispetta più neanche i, le proporzionalità del capitale. Eh, quindi abbiamo una BCE che sta cominciando a fare... Eh, il lavoro di una banca centrale, cioè sta cominciando a lavorare per ehm, determinare lei il tasso a cui gli stati si finanziano, cosa che ovviamente è molto importante perché questo determina, giustamente Orsola, la, la vera ampiezza dello spazio fiscale, cioè se io non posso permettermi, e questo lo diceva Sergio per dare a ciascuno il suo, non posso permettermi dei livelli di tassi di interessi eh, quando sono, diciamo, indebolito troppo elevati perché, perché semplicemente mi ammazzano. Ma poi, soprattutto, non me li posso permettere se me ne possono permettere di più bassi e che in qualche modo, eh, a determinate condizioni, possano soddisfare anche i, i famosi mercati. Perché il gioco si fa a tre? si fa con le banche centrali, si fa con i mercati e si fa con, con gli stati che fanno debito pubblico per investimenti. E qui, altro punto fondamentale, ora reinfrastriamo re, l'Europa, stanno fornendo al sistema un debito sicuro, un safe asset sulla base del quale si costruiscono le, i castelli dei debiti privati e l'indebitamento privato e quindi il finanziamento all'attività all produttiva I, i debiti pubblici non sono una iattura questo è il punto e quindi vanno, vanno, vanno trattati con, con riguardo perché possono dare stabilità al sistema e addirittura al sistema finanziario quindi che cosa potrebbe essere possibile fare a trattati invarianti? Eh, mettere la BCE in grado di acquistare un bond comune, quindi non solo gli, gli, eventualmente gli euro bond emessi, emessi nel, nel Next Generation, ma un bond comune emesso dall'Agenzia del Debito, la quale avrebbe il compito di finanziarsi sui mercati per, con i soldi trovati sui mercati e diciamo, trovati con l'emissione di, di, di, di obbligazioni sostanzialmente a, scade, a varia scadenza ma a scadenza finita, con questi soldi potrebbe finanziare, secondo uno schema di, di perpetuities, eh, gli stati. Potrebbe fare dei prestiti a scadenza infinita, cioè senza, a orizzonte infinito, quindi dei, dei prestiti perpetui agli stati e quindi pagherebbero eh, delle rate eh, su un orizzonte appunto infinito, eh, spostando molto in là il problema evidentemente dell'ammortamento, quindi secondo calcoli ragionevoli si potrebbe immaginare che l'ammortamento del, del debito possa giungere al 60-70% dopo 50-60 anni nel caso dell'Italia, ma che cosa avremmo? Avremmo la possibilità di un'agenzia che si frappone fra i mercati e stati che finanzia gli stati fuori da una logica di mercato perché filtrerebbe completamente quei rischi che i mercati invece stanno costa costantemente eh, come dire alimentando il problema degli stati è che i loro debiti non sono perpetui, quindi ogni tot diciamo ogni ogni anno devono rifinanziare almeno il 20-30% del loro debito e quindi ogni anno possono incontrare situazioni estremamente sfavorevoli in questo momento c'è la BCE che sta salvando l'Italia e ha detto, cioè, se i BTP vanno bene, è perché è contro una BCE così armata, nessuno scommette, evidentemente, è il matto eh, che, che si mette a scommettere. Quindi è chiaro che eh, no. se la BCE smette di fare quello che fa eh, e, e se semplicemente a un certo punto ci si accorge che non lo potrà fare indefinitamente, il rischio è che riesplodano gli spread. Quindi bisogna veramente sottrarre eh, gli stati, riparare gli stati da questo rischio che è generato dai mercati e che non fa bene neanche ai mercati. Quindi filtrare il rischio di liquidità, questo può essere del debito, finanziare diciamo, eh, a lunghissimo termine, a termine infinito, secondo uno schema di perpetuities degli stati, facendogli pagare, e questo sarebbe l'altro punto interessante, facendoli pagare delle rate che sono proporzionali ai loro rischi fondamentali valutati come li si vuole valutare Ci su... questo... questo potrebbe essere un altro tema interessante se rifacciamo il patto di stabilità potrebbe essere anche interessante rimettere il patto di stabilità delle... dei parametri di valutazione delle politiche fiscali che sono meno punitivi di quelli che sono stati messi fino adesso quindi le due cose si legherebbero anche e, e quindi ci sarebbe una, una protezione, diciamo, da, da parte dell'agenzia della, dell nei confronti dei debiti pubblici, i debiti pubblici potrebbero essere emessi e finanziati con molta più tranquillità, e la BCE potrebbe fare il suo lavoro di banca centrale dando un bond comune, quindi veramente liberandosi completamente dell'ossessione del capital key, cioè non avendo più o la limitazione di doverlo rispettare, o la Ubris, se posso dire così, o comunque l'arbitrio di decidere lei chi finanzia. Perché proviamo a vedere anche questo aspetto. Noi abbiamo un organo non, de, non democratico, no? un organo tecnico, tecnocratico, che sta decidendo chi finanzia. Questo è politicamente un problema. Okay? Dall'altra parte che cosa avremmo? Avremmo la possibilità di, diciamo, sanificare, usiamoli questi termini, non un pezzo del debito pubblico, ma lo stock del debito pubblico europeo che, lo ricordo, ammonta a 10 trillions, a 10 mila miliardi, e che se venisse gestito dalla, dalla, dalla, dalla, dalla, da un'agenzia così fatta, e, e questa agenzia lo potrebbe fare nel tempo assorbendo pian piano tutti i debiti emessi nell'arco nell del tempo... Ehm, L'agenzia potrebbe offrire ai mercati finanziari quello di cui i mercati finanziari hanno bisogno, il famoso safe asset, cioè un titolo a rendimento sicuro, basso ma sicuro, sulla base del quale costruire i loro, i loro, diciamo, le loro costruzioni finanziarie. Allora... Eh... Ha ragione, Sergio, è una questione di volontà politica, però aggiungerei solo questo, la volontà politica deve manifestarsi. Una cosa come questa si potrebbe fare sulla base dell'articolo 122 del Trattato di Funzionamento del eh, Poi, e, e non sarebbe come il MES un'istituzione eh, un, un, un privatistica internazionale, sarebbe un pezzo della governance, sarebbe il tesoro sintetico dell'Unione, Europea, cioè il tesoro che emette un bond in assenza di un bilancio federale, ma che mette assieme i bilanci di tutti i singoli stati in modo tale che i mercati debbano valutare che cosa? il rischio di default non dei singoli paesi, ma dell'eurozona dell al suo complesso. Questo sarebbe un passo in avanti, mi sembra, piuttosto importante, perché a quel punto... Eh, noi potremmo davvero avere lo strumento che consente di fare politiche espansive e a livello dei singoli stati e a livello del, dell'Unione, perché una agenzia del debito come, come, come questa potrebbe, e qui finisco, finanziare anche la Commissione, cioè potrebbe anche assorbire, diciamo così, 750 miliardi e più della, um, del, del Next Generation uh, EU. Um, in Senti che hanno scadenze, avranno scadenze verosimilmente lunghe, 30-40 anni, ma avranno scadenze e lo ricorderei, anche qui da storico, che da quando il debito pubblico esiste, solo agli stupidi è venuto in mente che i debiti pubblici dovessero essere ripagati, cioè annullati. Questo era quello che si faceva nell'antico regime, con i monti del credito, il Banco di San Giorgio, ma neanche lì, tutto sommato, anche lì si perpetuava. I debiti, no, I debiti pubblici non devono essere pagati, devono essere serviti e devono essere serviti alle condizioni a cui è bene che vengano serviti, cioè eh, devono essere serviti tenendo conto del fatto che sono i debiti più sicuri che si possono trovare sul mercato e che gli stati indebitandosi fanno un favore ai mercati finanziari, dandogli quella stabilità che nessun attore eh, privato potrebbe. E c'è perché è una questione di volontà politica, però diciamo così, se la volontà politica poi non ha lo strumento, allora è una volontà che non va da nessuna parte. Questo è uno strumento completamente neutro, perché è compatibile con la totale assenza di mutualizzazione, da una parte, ma è compatibile anche con forme di mutualizzazione se le si vuole fare. Quindi, chiudo su questo, potrebbe essere o il penultimo passo prima di un euro bond veramente federale, emesso da un tesoro federale in un'Europa federale, sul, sul modello degli Stati Uniti, questo voglio dire, oppure potrebbe essere l'ultimo passo, cioè quello che ci dà i vantaggi di un tesoro federale senza le complicazioni di una struttura federale che forse nel caso della storia dell'Europa non è la struttura che le si, le si attaglia di più. E qui mi fermo. Vedo che c'è... Grazie professore, anche per averci illustrato la sua proposta, che personalmente l'ha avuto molto interessante e eh, da discutere eh, approfonditamente e ehm, chiedo eh, a chi ci sta ascoltando eh, per chi vuole eh, potete scrivere nei commenti le domande qualcuno l'ha già fatto e eh, partirei da una domanda, domanda di servizio già fatta Ah, ok eh, sì dopo ce l'abbiamo poi eh, c'è una domanda di ehm, eh, di eh, Stefano eh, Stella eh, per il professor Cesaratto eh, in cui si chiede se l'operazione della Fed eh, di acquisto illimitato sul mercato secondario di titolo di Stato si può definire monetizzazione perché sì o perché no quindi chiederei al professore se riesce in un paio di minuti a eh, darci una risposta eh, a questa domanda C'è il presente professore. Penserei di sì. Che si tratta di monetizzazione come quella della BCE quando compie titoli di Stato. Monetizzazione del debito pubblico. Quindi gli interessi che la banca centrale riceve su questi titoli li restituisce al tesoro. Quindi monetizzazione. Eh, sì, punto. Non, non so. Adesso mi dispiace che il mio interlocutore non può forse precisare meglio esattamente la domanda. Però. Sì, ma per, perché penso che il, il, il dubbio che ci sia è che la monetizzazione sia solo quando vengono acquisiti sul primario, ma in realtà eh, se eh, vengono Beh, acquisiti no. sul secondario, nelle stesse quantità in cui sono emessi sul primario... Eh, certo, diciamo... Questa è un'ottima precisazione, sì, certo, comprate sul, sul primario è proprio una monetizzazione a poco, questo diciamo monetizzazione eh, di rimbalzo, però eh, alla fine il risultato un è un po' è lo stesso, direi. Certo, se la Banca Centrale intervenisse sul primario avrebbe anche un effetto proprio di <ride> impatto, eh, diciamo notevole, però vi dirimpicivole le banche centrali anche la Fed non, non credo possa intervenire in primaria. No, la Fed quindi, non può. Quindi rimane questo. Cioè, eh, molto Bene, la ringrazio professore, farei una domanda prima di passare alla sua domanda per il professore Amato, eh, farei una domanda eh, di Mattia Moretta eh, per la dottoressa Costantini in cui Mattia ci chiede eh, se il fatto che si vocifera di istituire politiche fiscali comuni ehm, cioè se lei ritiene che sia possibile o ragionevole determinare politiche fiscali comuni a economie eterogenee fra di loro, quali parametri dovrebbero essere presi in considerazione? Uh. Dunque, una politica fiscale comune implica eh, mettere eh, assieme le responsabilità fiscali, quindi fare una eh, tassazione, ad esempio, su tutto il territorio e eh, distribuirlo come, d'altra parte, in Italia eh, si distribuisce in maniera diversa a, rispetto alle diverse regioni, tra nord e sud, tra le diverse regioni e comunque basandosi su, su un criterio di progressività quindi una politica comune se ho ben capito la domanda non implica fare esattam dare esattamente lo stesso tipo di impulso fiscale eh, in ciascuna zona eh, de dell'Europa implica mettere assieme le risorse e eh, decidere assieme come, come utilizzarle e da questo punto di vista c'è un problema perché quando si parla di politica fiscale, da un punto di vista di politica industriale, eh, non, non è affatto facile. Cioè, è, è, come qualcuno ha detto, il piano Coleo è, di una, è così semplicistico da, da veramente <ride> far paura ma fare politica industriale comunque non, non è facile soprattutto in una zona come l'Unione Europea in cui le tre economie principali l'Italia, la Francia e la Germania hanno una struttura produttiva molto simile quindi, è, è uno, quindi è un, si tratta di fatto di una zona che dal dopoguerra si è costituita come stati in competizione non in cooperazione non eh, stati che facevano eh, politiche keynesiane di rinforzo uno con l'altro eh, e questo è, è un problema di fondo molto difficile da risolvere, perché eh, cosa si fa? Allora si, si concentrano alcuni settori in alcuni paesi, quindi si costituisce una differenziazione produttiva all'interno dell'Unione Europea, eh, questo vallo a dire alle, alle imprese italiane che so che… Che fanno cose che poi si sì, invece si concentrerebbero in Francia, per esempio. E, quindi, una forma veramente trasversale di politica fiscale potrebbe essere quello di, eh, di riprendersi settori che il pubblico si riprenda settori che sono stati privatizzati, settori eh, chiave, settori mh, essenziali, come ad esempio la sanità, la ricerca medica, ehm, e partire da partire quello in una visione di, anche di appunto cooperazione in modo tale da, da liberarsi da questo concetto di eh, competizione industriale su, in tutti gli ambiti. Eh, nel piano Colau una cosa mi ha colpito, cioè il tentativo di riportare in Italia eh, imprese eh, che producono beni ad alto valore aggiunto. Eh, Sostanza l'Europa sta cercando di rubarsi le imprese a vicenda, eh, dando mh, più eh, benefici fiscali da una parte piuttosto che dall'altra, come è successo poi eh, con Unilever adesso tra Olanda e, e UK. Eh, e direi che quindi non si sta uscendo da questa logica di competizione di ripensare la struttura produttiva europea che comunque è cosa assai difficile anche se c'è la volontà politica da fare non so, spero di aver risposto adesso sì sì sì senz'altro la ringrazio per la risposta e eh, eh, per concludere ehm, Dato che a noi piace il dibattito, farei, eh, farei la domanda eh, del professor Cesaratto eh, al professor Amato: eh, cioè eh, perché i nordici eh, dovrebbero accettare la mutualizzazione, eh, questa forma di mutualizzazione o di pseudo mutualizzazione? Sì, sì, è, è giustissima domanda. Ehm, anche perché, siccome la miopia è eh, uno, uno dei, dei, dei malanni, tanto dico gli occhiali, quasi no? De, dei malani più diffusi. E, e, e quando magari appunto si è miopi e si dimentica di mettere gli occhiali si crede di veder bene, ma in realtà appunto non si vede, potrebbe benissimo darsi che gli stati nordici non accettino questa questa, questa soluzione, ancora una volta per miopia, così come per miopia. Hanno lavorato a rafforzare la loro posizione utilistica, diciamo così, salvo poi trovarsi nella condizione di avere dei surplus che non riescono a spendere e dei, dei, dei mercati che si stanno esaurendo. No? Quindi voglio dire, c'è un problema di miopia. Però ci sono altre risposte che si possono dare. Allora, innanzitutto, perché, perché invece, se non fossero, miopi, quali sono le ragioni positive per accettarlo? Beh, il primo è che gli, i, i rendimenti negativi non fanno bene a nessuno. Possono essere un vantaggio per le finanze, ma non sono un vantaggio per i risparmiatori. No? Non sono un vantaggio soprattutto, eh, per già per le banche sono un problema, ma per le assicurazioni e per i sistemi pensionistici ancora di più. Cioè Se noi ragioniamo, come faccio a costruire un, un, un, un programma di capitalizzazione che deve rendere positivamente, se nel mio portafoglio ci sono... Eh, ci sono titoli che rendono negativamente e come assicuratore tedesco ha anche l'obbligo in qualche modo di metterne dentro una quantità importante. C'è cioè, anche il famoso flight to local, non solo il flight to call. Questo è il primo aspetto. Beh, uno potrebbe dire, bah, bah, guarda i soldi li faccio grassando gli italiani, facendo l'auti, come dire, profitti su, su, su, su spread italiani e poi proteggendo, il mio, eh, ribilanciando il mio, il, mio, eh, il mio portafoglio con i, con i, con i, con i miei. Sì, questo può essere vero, però un'altra un cosa che si può dire è che mentre il flight to quality, cioè la, la fuga verso la qualità, ha senso nel caso di, una, di un peggioramento dei di, di rapporti tra uh, debiti, qualora l'Italia incorresse appunto ne, in quello che tu paventi, cioè un'esplosione un, un del suo rapporto debito-PIL, quindi diciamo una difficoltà un'esplosione dello spread a quel punto, una difficoltà semplicemente a servire il debito, quindi la necessità di una, di una, di una ristrutturazione. Insomma, lo scenario catastrofale che tu, che tu eh, spesso eh, citavi, beh, in quel caso, eh, oltre una certa soglia, lo, lo scenario catastrofale non beneficia neanche gli altri. Non solo è catastrof catastrofico, sarebbe catastrofico per noi, ma sarebbe eh, poco, poco utile anche a loro altro elemento interessante è il seguente, che l'agenzia del debito non necessita che ci siano dentro tutti. Cioè Uno potrebbe dire, signori, eh, questa è una novità che vi viene data. Non volete, volete andare sui mercati finanziari, vi sui mercati. Ma eh, ancora una volta, se sul mercato ci fossero dei bond dell'agenzia del debito, probabilmente lo statuto di safe asset di cui in questo, che, che, che, in questo momento gode il bond verrebbe minato dalla presenza. Del, del Safe Asset europeo e quindi diciamo così non potendo star fuori gli converrebbe entrare dentro e ancora una volta è una questione di miopia lo devi vedere una cattiva decisione e poi ti scopri gli effetti della cattiva decisione o sei intelligente e anticipi gli effetti della tua cattiva decisione e quindi non la prendi no? qui diciamo eh, la storia dell'Europa è una storia di miopia la miopia si cura in due modi: o mettendosi gli occhiali, eccoli qua, oppure quando il pericolo ti, ti, ti si avvicina, talmente no, l'oggetto contundente è talmente vicino che anche senza occhiali lo vedi, ma magari è troppo tardi. Allora, qui la questione è: c'è un interesse sistemico dei paesi del nord a stabilizzare? la eh, anche dal punto di vista la, diciamo la struttura finanziaria dell'Europa dal mio punto di vista sì e posso dire un'altra cosa qui do una, una chiave di lettura politica perché al Recovery Fund prima e al Next Generation Fund adesso, perché diciamo l'ipotesi messa è sempre, ha potuto essere messa da parte ricordo, eh, voglio dire il piano spagnolo in realtà è verosimilmente di elaborazione italiana eh, firma da parte del fronte dei nove che poi diventano dodici. In tutto questo la, uh, la, la funzione strategica l'ha giocata la Francia. Perché i nordici forse Sergio potrebbero dire ma no noi, ci, noi siamo tripla A, stiamo bene, non entriamo, grazie non ci siamo posto così. La Francia in una situazione in cui il suo de rapporto debito PIL crescerà, è stata toccata come se non più dell'Italia della, della, dell della crisi. E, e, e quindi forse non potrà più tenere il suo, il suo statuto privilegiato di, eh, diciamo, eh, di, di, di debitore che ha uno spread molto molto molto rispetto, rispetto alla, alla Germania, Beh, forse questa eh, legittima preoccupazione ha fatto sì che la Francia spostasse l'asse. No? Quindi diciamo eh, l'ha fatto per sé, ma l'ha fatto anche per il sistema, perché a questo punto, diciamo così, esiste un punto di rottura al di là del quale... Approfittare del sistema non è più vantaggioso. Io l'ho già usata questa immagine, ma insomma, giusto per chiudere anche con un'immagine eh, più, più diretta, eh, tu puoi fare la gara a chi arriva primo a prendersi la suite imperiale nel, nell'hotel, pagandola come una, una, una, una, una, una camera standard. No? Puoi fare questo gioco e chi arriva prima meglio si alloggia, ma non lo puoi fare quando l'albergo brucia. Lo puoi fare se, diciamo, poi te la godi questa stanza. Allora, la, la, la, la, per ridirla in termini più, eh, più concettuali, eh, è per evitare lo scenario catastrofale, che do, per anticipare e per evitare lo scenario catastrofale che gli eh, stati nordici dovrebbero accettarlo perché avrebbero uno svantaggio, Vantaggio di breve periodo non avrebbero più i rendimenti negativi, ma avrebbero un vantaggio di medio, stabilizzare i loro sistemi pensionistici e stabilizzare l'Eurozona nel loro complesso, dove poi ancora giocare il gioco della competizione. Ma magari appunto a low x, come diceva Keynes, cioè a, a dei livelli comunque inferiori e non distruttivi dell'equilibrio del, del cooperativo continuo. Se ha convinto, ma questa è la mia questa è la mia linea di ragionamento. Ringrazio i professori per per essere intervenuti per aver dato vita anche a un dibattito perché è importante anche confrontare visioni che possono avere una stessa matrice ma eh, poi prendono strade diverse e, e, e la nostra idea di, stati di altri stati generali è proprio questa quella di eh, creare uno spazio in cui eh, dare una visione alternativa a quella chiamiamola del piano colà o, o dei stati generali ufficiali eh, ma far vedere che eh, non esiste una eh, competenza astratta o un eh, o un'espertocrazia alla quale affidarsi bensì eh, la, il dibattito fra chiaramente persone che eh, eh, come voi eh, sono esperti in materia e eh, sanno quello di cui parlano può eh, è, è il sale del, del, del, della democrazia quindi eh, nel ringraziarvi invito anche tutti quelli che ci stanno ascoltando a seguirci nei prossimi giorni. Domani parleremo alle 4 eh, di lavoro e alle 6 e mezza eh, di politiche industriali. Eh, ringrazio anche il professor Cesarata eh, specificamente per aver anticipato questo tema nel, nel, suo, nel suo intervento e. Mh, eh, ringrazio appunto tutti singolarmente il professor Massimo Amato che, ricordo, insegna storia eh, economica storia e storia del pensiero economico all'Università Bocconi, il professor Cesaratto che insegna economia internazionale e economia delle istituzioni europee all'Università di Siena e la dottoressa Costantini che lavora presso eh, le Nazioni Unite e confer la conferenza del commercio e dello, eh, dello sviluppo delle Nazioni Unite. Eh, vi ringrazio e invito anche chi ci ha ascoltato a esplorare di più i studi, i lavori ehm, di questi economisti che abbiamo avuto l'onore di avere come ospiti e, e ci vediamo domani nei nostri prossimi eventi.